salve a tutti questo è un unboxing eh, particolare di insta360 flow e lo sto facendo con la telecamera del in modalità eh, tipo selfie stick eccola qua e adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro la scatola che ho già aperto allora c'è questo è il insta360 flow poi c'è il manico in più da, uh, che ho preso poi c'è un cavo USB-C USB ok e una custodia in un panno abbastanza uh, simile ai al panni, al panni quelli che usate per pulirvi le lenti degli occhiali o i vetrini dei cellulari ok e poi c'è questo che è il gancio magnetico per l'insta 360 adesso cerco di girarlo eccolo qua che si vede un po meglio ecco il gancio magnetico dell'insta 360 che è agganciato al cellulare huawei per esempio ma vi dico che il cellulare huawei è un p10 lite e deve essere piccolo come processore mm, non funziona benissimo allora adesso cosa faccio? Prima di tutto per lavorare meglio eh, metterò la videocamera della Logi su questo, questo manico che può essere usato anche per i, allungare il, lo stick di Insta360. Ok così adesso posso riprendere un po' meglio. Che è già una cosa buona, ok? E questo manico, non solo manico, si può allargare e diventa un tre piedi. Quindi posso anche metterlo, ecco, l'ho messo per terra e mi guardo adesso. Quindi lo metto centrale e mi guardo. Che è già una buona cosa, ok? E mi sto guardando. Adesso vi faccio vedere questo. E vi faccio vedere tutte delle cose interessanti quanto ingombro ha questo è che è chiuso ed è spento questo è il mio cellulare ed è alto di più un po' di più vedete che sotto è un po' più alto ok? e anche come larghezza siamo lì siamo uguali come larghezza quindi l'ingombro di questo Insta360 Flow che sarebbe un gimbal o stabilizzatore come vogliamo chiamarlo è veramente poco e sta dentro a questa custodia che poi conterrà anche i cavi l'alimentazione e tutto il resto perché sto dicendo questo? questa parte qui è alimentazione cioè un caricabatterie, quindi volendo si può caricare sia l'insta360 che il cellulare perché adesso vi faccio vedere qui trovato qui c'è l'usbc per caricare eh, proprio Uh, penso l'insta360 e poi più vicino al eccolo qua qua siamo vicini all'aggancio del eh, cellulare dove andrà agganciato il cellulare si può anche eh, caricare il cellulare quindi questa è la figata di questo eh, giocattolino qui allora adesso vi faccio vedere come si apre allora lo tenete in mano per la parte della batteria così ok, questo viene dato insieme a questo pezzo qui che adesso vi faccio vedere che lo sto muovendo che si aggancia dopo ed è un guanto chiamiamolo così in silicone per il manico e qua potete vedere qua potete vedere aspetta che lo devo girare giusto per farvelo vedere ecco che è zigrinato quindi anche anti grip e anti ok e prendendo il manico e girandolo Ok, appena lo si gira, e ha fatto tutto il giro. Invece se il clic ha fatto il rumorino, si è già acceso. Quindi già acceso, già pronto per funzionare. Ok, questo è il modo di aprire il selfie, cioè lo stick della Insta360, o chiamiamolo Gimbal. Ok, allora vedete che qua c'è un led bianco, perché è acceso? Adesso lo spengo, si è spento. Per spegnerlo completamente e chiuderlo si gira questo. Allora, diciamo che eh, aprirlo e chiuderlo è bello duro. Non ha dei movimenti eh, molto laschi. Ha dei movimenti belli tosti e quindi bello resistente. L'idea è di essere resistente. E questo, che è il pezzo che di solito sta così, un po'. va girato e va chiuso in questo modo qui. Ok, il basso va qua. Altra cosa che possiamo vedere è che qui c'è un'altra prolunga del eh, manico. Allora lo giriamo di nuovo. Così non abbiamo più pezzi che ci danno fastidio. Tiriamo giù. C'è un'ulteriore prolunga del manico. E poi eh, una cosa interessante è che già il manico, così senza ulteriore manico aggiuntivo, ha un tre piedi. Perché questo si può allungare ancora di più e ce ne sono tre. Ok, e si allargano, diventa un trepiedi. Questo trepiedi è un po' molleggiato: cioè, la sensazione è che quando lo metto a terra è, è molleggiato. Ok, e non è ah, tanto largo. Invece il tre piedi eh, del manico aggiuntivo è molto largo e, e può essere messo molto basso e largo, quindi molto più stabile. Ok, questa eh, stiamo guardando tutta la parte hardware e oltre a questo tre piedi e il fatto che si può allungare e ottenerlo in questo modo e quindi avere un manico ancora più lungo, così si può allungare ancora un altro po' perché qui, come vedete, e qui c'è un segno orizzontale perché qui dentro c'è un uh, selfie stick realmente telescopico allora adesso devo tirare uh, e devo fare tanta fatica perché è duro uh, e viene ancora fuori ok eccolo qua questo è il selfie stick mi devo uh, uh, mettere a distanza allora vedete questo che è il selfie stick bello largo, ecco così, e addirittura il... qui c'è un angolo, se cioè si può piegare il pezzo, eccolo qui, quindi il selfie stick può essere inclinato. Ecco, questo è la cosa, e consigliano di rimetterlo o il orizzontale, quando si deve rimettere a posto perché sennò no non sta sul piano di questo ok quindi adesso qua abbiamo visto praticamente quasi tutto uh, l'hardware dell'insta 360 a parte questo pulsante qui che lo chiamano uh, trimmer ok e vedremo cosa serve e La pulsantiera che è qui col suo joystick che vedremo cosa serve quando useremo proprio eh, il software e vedremo il cellulare in azione, ok. Poi un'altra cosa che mi sono dimenticato è che sul retro qua c'è una, una specie di uh, porticina, tutto durissimo. Cioè, quando si apre e si chiude una cosa è durissima. Ok c'è questa porticina, adesso ve la faccio vedere eccola qui dicono che qui si può incastrare un microfono allora ho provato i uh, microfoni che ho a casa io mm, non ne ho tantissimi piccoli, addirittura ne ho uno solo e ho questo che è il microfono a clip eh, della Noman allora questo ha una clip ok e mm, in questo spazzetto non si incastra ok allora posso usare la clip come una molletta e agganciarci questo ok posso chiuderlo così ho così il mio microfonino e quindi ci può fare qualcosa lo stesso è eh. ed è un buon modo per agganciare un buon microfono che funzioni ok Detto questo, che è una roba esterna, adesso andiamo a vedere un'altra cosa hardware che è importantissima, che è, e questa l'ho sbagliata io la prima volta, ehm, come si mette veramente il gancio magnetico. Allora, l'ho levato dal Huawei perché non è il cellulare che voglio utilizzare. Allora, questo è il gancio magnetico. Se lo vedete, ci scritto Insta360, e ce l'ha anche all'interno scritto l'INSTA 360. Quindi si vede qual è il sopra e sotto, e su un lato, eccolo qui, c'è il simboletto del cellulare con la freccia. O meglio, non è il simboletto del cellulare, è il simboletto di una videocamera e della freccia. Vabbè, comunque, per farvi capire che questo è l'alto so che sto provando a farvelo vedere, ma si vede sfocato. È così, e ci dobbiamo fa fare una ragione. Allora, il mio cellulare, eh, dietro a tantissime cose, vabbè, perché praticamente ne ho perso uno. Quindi, sono scritto delle cose per rendere il cellulare più riconoscibile che sia mio. vabbè Allora, la cosa interessante è che. E questo attrezzo non va applicato a casaccio va messo giusto perché il cellulare deve stare in centro e deve essere calibrato il cellulare rispetto all'applicazione e quindi se non si fa la calibrazione e si mette questo pezzo giusto si rischia che poi tutta la funzionalità del prodotto non vada bene e sembri di aver comprato una schifezza allora ho volutamente fatto una linea blu sul centro del cellulare eh, questa linea qua ok tra l'altro quindi adesso eh, posso mettere il eh, gancio che è estensibile esattamente a metà della linea blu guardate come è venuto ok così è eh, giusto ok fatto questo adesso vi faccio vedere una cosa qui c'è uno scanso ok quello è il pezzo che si deve coordinare come aggancio a qui perché tutto il pezzo è piatto tranne qui che c'è il gancio eh, in, che esce fuori che si aggancia dall'altra parte quindi questa è la cosa da fare allora quando praticamente adesso lo faccio il gesto da chiuso si tira su fa ding si accende da solo quindi non serve fare chissà cosa per accenderlo poi il gancio eh, magnetico si appoggia Hai sentito che ha fatto clock quel clock è, è la gancio è potentissimo li aggancio ok e il vostro uh, selfie uh, cioè il vostro gimbal mi veniva la parola ok è in verticale mi hanno detto che su ios si apre l'applicazione subito qui no allora non si apre subito l'applicazione e cosa succede che perché ho un android allora bisogna andare sulla lista delle applicazioni cercare l'applicazione che si può scaricare con eh, QR code che, che viene fornito nella scatola e c'è l'applicazione insta360 allora bisogna anche attivare sia il bluetooth che il gps perché il nostro eh, eh, prodotto hardware vuole cercare e trovare via bluetooth e gps il nostro gimbal questo è il discorso allora adesso l'avrà trovato gli do spegni Ecco, l'ha già trovato perché praticamente, ehm, come dire, eccolo qua, collega un dispositivo, l'ha trovato e l'ha collegato. Quindi adesso c'è il nostro dispositivo collegato. Eccolo qua. Allora, adesso vediamo un attimo la panoramica di, eh, del eh, pulsantiera qua con tutti i pulsanti allora cercherò di essere più chiaro possibile e adesso faccio una cosa di questo genere apro con i tre pieghi e lo appoggio ok, adesso prendo il tre pieghi dove c'è il allora oggi lo giro così cominciamo a vedere un po' di cose allora prima cosa vedete che si posiziona in verticale e non è neanche tanto dritto se lo vedete il cellulare vabbè eh. però il motorino è già eh, pronto ed è, è tutto rigido quindi non muovete il cellulare a mano dovete farlo fare dalle funzioni del eh, Insta 360 sennò spaccate il motorino dell'insta 360 Adesso vediamo questa eh, pulsantiera qui. Allora, due clic e il nostro cellulare diventa eh, eh, orizzontale o verticale. Allora, per settare bene il nostro cellulare c'è il pulsante eh, con l'icona dell'Insta360 al cellulare e ci sono tutte le modalità di follow del um, tracking praticamente come tracciare la persona però um, c'è cioè da fare una cosa che la uh, calibrazione uh, automatica gliela facciamo fare successivo si fa 5 4 3 2 1 si mette in verticale poi cerca di stare un po così si capisce con eh, il resto si mette in orizzontale, ok. Avete visto che si è messo in orizzontale? Adesso si capirà, poi si metterà in orizzontale e si è spostato. Allora, a occhio, eh, voi non credo che lo vediate. Io sì, è un po' più basso verso destra. Quindi si può andare qui di nuovo e andare nella calibrazione orizzontale manuale. E qua ci dice come deve essere messo il gancio magnetico. Come non deve essere messo il gancio magnetico. Vabbè, eh, confermo. Questa è solo una notifica. E mi dice dove devo spostare. Di quanti gradi? Che adesso è più orizzontale, così più orizzontale rispetto a prima. E l'ho messo orizzontale. Quindi, questa è la cosa che bisogna fare. Se non fate questa calibrazione fatta da Dio e fatta bene, poi per tutto il resto del tempo che voi usate l'Insta360 il motorino non capirà un cacchio, vi darà delle segnalazioni stranissime, sentirete anche il motorino grattare tipo grrr, e non si capisce, non da di riesce a rimanere orizzontale, e switcha in, in stand-by, in, in verticale, fa i macelli, quindi prima cosa fatemi una bella calibrazione. Detto questo, Qua si possono fare Tanti tracking di tutti i tipi Tipo adesso giro la videocamera Ok mi vedo me stesso Già ha beccato la mia faccia Quindi ha già beccato il mio viso Come soggetto da seguire Quindi posso muovermi Vedete che la Adesso facciamo una cosa Allargo un attimo qua Per dargli un po' di stabilità Alla ripresa ok e in più questo lo tiro un po più su non di tanto eccolo qua allora io mi sto muovendo con la faccia e si sta muovendo anche il cellulare ok questo è il tracking automatico che uh, ha una velocità uh, media non veloce non lenta e ha il tracking sia sull'asse x che sull'asse y se io sul tracking gli dicessi ehm, pan flow, avrei bloccato il tracking sull'orizzontale e in altri video tutti dicono che è più bello perché sugli esterni il tracking bloccato così camminando per esempio sul lungomare si riesce ad avere un effetto molto cinematografico, ok? Eh, bello, sì, ok. Eh, io principalmente lo userò eh, in ambienti chiusi per fare delle riprese, intervistare delle persone o farmi dei video in studio da me con eh, la videocamera che mi segue o al massimo quando in fiera farò delle, cioè il montaggio dello stand farò un time lapse perché vi ricordo che qua si possono fare time lapse e time shift quindi eh, non vi spiego neanche cosa sono cercate su wikipedia o altri video di youtube e capite cosa servono e come si fanno e comunque qui c'è la possibilità di farli quindi se uno sa cosa sono ci mette due secondi a farli con questo programma all altra cosa interessante che c'è eh, all'interno eh, del sistema c'è tutto un'intelligenza artificiale che cerca di capire qual è la ripresa che si sta facendo e propone dei video similari, ovvero il programma ha all'interno un'applicazione per montare video e fare il, la storia completa, la chiama così, in pratica. E quindi per dirti, ok, fammi dei video in questo modo, che poi io te rimonto, ci metto gli effetti che dico io e faccio la storia figa lui cercherà di capire per esempio che sono in studio o che sono in una città turistica quindi potrà dirmi fai questi 4-5 video come la storia eh, spiega la tua città turistica e poi dopo eh, io monterò il tutto e farò il super mega video che è figo ecco questo è il discorso ok tra l'altro eh, io posso anche muovermi male e cercare di uscire da questa ripresa ok adesso sono uscito vediamo se riesco a farlo ok adesso sicuramente sono uscito sono uscito e il, il um, tracking non mi segue più allora cosa posso fare dietro c'è il trigger il pulsantone trigger lo premo lui ritorna a centrarsi se non trova niente Ok, questa è una bella cosa, quindi il pulsante trigger serve per resettarlo e metterlo centrale quando non trova niente, poi man mano si rimette a posto. E ho visto dei video dove beh, facendo vedere in un centro commerciale una persona eh, tracciata e tante altre che passavano davanti e comunque funziona. Okay. poi ci sono le classiche funzionalità dei vari gimbal che fanno del tipo eh, vuoi registrare allora c'è il tracking off e io gli dico on adesso ma è già on comunque questo delle mani per esempio è mobile da video e inizia a registrare e a smetti di registrare e con la, la mano quindi così adesso io faccio estendo il palmo e tienilo alzato per 8 secondi e parte il countdown per registrare allora palmo 3, 2, 1 salve a tutti questo è un video che sto registrando ok quindi è un video che sto registrando adesso riestendo il palmo e ha finito di registrare Vedete? Cioè il palmo serve anche per finire di registrare. Adesso ho il mio video già dentro. Eccolo qui. Questo è il mio video. Vabbè adesso si è incastrato, però lo sto resettando. Vedete, quando si... Eh, non si capisce. Adesso gli alzo volume. Vado in play. Salve a tutti, questo è un video che sto registrando. Ok, quindi è un video che sto registrando. Riestendo il palmo, allora, in teoria, la cosa è che siccome avevo il 3 secondi il tempo, potevo eh, abbassare il palmo e aspettare il 321. 1 e okay, quindi avevo solo il finale da tagliare. Ma comunque eh, questo è un video che posso cancellare. Che hai cancellato questa, mia mamma, eh, ho fatto un video di mia mamma dall'alto per vedere un po' le cose eh, della videocamera vabbè ma cancelliamo anche questo perché ho testato il selfie stick in alto con la videocamera allora eh, diciamo che il tracking lo fa se guarda di là quindi devo dire così Allora così, elimina, consente, elimina, adesso vede me, mi tracci, per favore, ecco mi ha tracciato, ok, adesso mi metto in verticale e mi metto così, mi traccia lo stesso e mi segue lo stesso, quindi posso abbassarmi, alzarmi, e spostarmi di qua, spostarmi di là, allora una cosa che vorrei fare e in un prossimo futuro è, per esempio adesso vi faccio vedere per se il selfie lo continuo a chiamare selfie stick ma è un gimbal adesso cerco di spostarmi un po' qui allora mi giro un altro po' il cellulare ok andiamo a spostare anch'io qui c'è il pianoforte e vorrei fare delle riprese. Con il eh, gimbal della Insta 360 messo qui che riprenda il, la tastiera del pianoforte però non con la telecamera. Eh, quella del selfie perché, sennò le mani sono storte. E quindi sembra che quando suono qui infatti è così adesso, cioè quando io sto suonando. Non, sembra che io sia distante rispetto a in questo caso no con questa ripresa così no cioè questa mano qui è molto più vicina al cellulare quindi vedete che mi sto avvicinando a voi quando invece faccio la ripresa qui è al contrario quindi la mano che voi vedete qui sembra eh, più vicina qui quindi sembrano le mani incrociate è bruttissimo vedersi e quindi una delle cose che potrei risolvere è il fatto di fare una ripresa decente poi magari muovendo le mani e dicendogli fammi il tracking delle mani potrebbe anche darsi che faccia delle zoomate a automagiche decidere lui cosa fare potrebbe essere una bella soluzione Sì, però se io mi alzo invece di stare basso ok perché voi vedete una schifezza la mia faccia ok adesso così meglio detto questo non c'è tanto altro da spiegarvi perché ehm, le funzionalità sono quelle e penso che eh, più avanti farò un video magari più dettagliato con delle funzionalità in più oppure con degli utilizzi miei particolari per questo video tutorial è tutto.